Il Lungax e Fedez, nuovo progetto, vi spiazzeremo. Lady Gaga e il rap è. Il Lungax e Fedez stanno per tornare con un nuovo grande progetto. Nel corso di un'intervista con T.com, i due cantanti hanno svelato, se il grande progetto insieme è sfumato, No, anzi! Molto presto faremo questo grande annuncio. A proposito dei rumor sulla collaborazione con Lady Gaga, il lungax ha spiegato, questa storia di Lady Gaga è una cavolata, basta che io dica che sono un fan e subito scrivete che collaboreremo insieme. Ma continuate a scriverlo, non si sa mai e... Poi, Fedez e Lunga Ax hanno rilasciato alcuni commenti sull'attuale scena rap italiana. Chi ci piace tra i giovani rapper? Love love per come scrive, la risposta di Fedez, NDR. E Lunga Ax: a me piacciono tutti. Faccio prima a dire chi non mi piace ma poi si creano le solite polemiche. Apprezzo Gali. Due Dark Polo Gang che mi diverte un casino. Sono molto felice della trap, tanto questa cosa non la farò e questo significa meno concorrenza. Poi, su Rovazzi, siamo molto orgogliosi del progetto. Abbiamo preso un ragazzo dalla creatività incredibile e lo abbiamo portato in un mondo che non era il suo: prima montava video e voleva fare cinema. È riuscito a fare tre canzoni di successo tra cui una con Morandi. Siamo felici di aver portato avanti un progetto su cui nessuno avrebbe scommesso. E di aver messo anche una macchia sulla carriera di Gianni, ridono, ndr. Infine, alla domanda, perché nei talent massacrate sempre i rapper che ci provano? Hanno risposto, perché quelli bravi non si presentano.